ritrovati a Scuola Bene Comune. Vi proponiamo oggi alcune riflessioni del professor Libero Tassella. Per l'esame di Stato 2020 è mancato il buonsenso. Noi di Scuola Bene Comune crediamo che l'esame di Stato in presenza, oltre a non essere sicuro, ora la resa dei conti, potrebbe avere non poche criticità. Dal riferimento dei presidenti alle commissioni in cui i docenti saranno in presenza ed altri in remoto perché lavoratori considerati fragili. Immaginate la confusione per esaminatori e per studenti. Purtroppo i ministri pro tempore, nelle loro ordinanze ministeriali sugli esami finali, sono ispirati dai burocrati. E scelgono sempre la complessità. Laddove e mai come in questo momento bisognava scegliere la semplificazione. Ai burocrati del nostro Ministero manca un requisito molto importante del governo dell'esistente: il buon senso. Comunque, se non è chiaro a tutti, lo ribadiamo per l'ennesima volta. L'esame di Stato si fa in presenza solo per una ragione politica, per volere del governo e dei partiti. Un'operazione di marketing politico fatta sulla pelle di docenti e studenti e delle loro famiglie. Arrivederci, alla prossima. Saluti da Tg Scuola Bene Comune e Libero Tastella. ご視聴ありがとうございました